importanza della tecnologia, infatti è principalmente questo ciò che ho appreso. Inoltre ho acquisito delle conoscenze sui pericoli che si possono riscontrare navigando su internet, ma anche l'informazione che offre nei vari ambiti, per esempio quello lavorativo, scolastico o industriale. Partecipando a questo seminario abbiamo avuto di acquisire nuove conoscenze, ampliarle sugli argomenti da portare. citata principalmente dalla descrizione del progetto e inoltre la vastità dei temi trattati, proposti, che mi hanno permesso di conoscere delle marche che possibilmente non avrei trattato in altre occasioni o in altri campi. L'elemento principale che mi ha spinto a partecipare a questo progetto è stata inizialmente la curiosità, la curiosità di approfondire quegli argomenti che avremmo trattato durante il nostro percorso. Argomenti che io ho reputo molto interessanti, essenziali e soprattutto utili per le nostre generazioni. Penso che gli argomenti trattati siano molto utili, soprattutto per metterci in guardia contro i pericoli che possiamo. Inoltre ho imparato nozioni che prima non conoscevo e che sicuramente saranno utili nella vita di tutti noi. Personalmente penso che le informazioni acquisite nel seminario siano molto importanti nella vita quotidiana, soprattutto per prendere consapevolezza della realtà che ci circonda e per avvicinarci al futuro con più maturità e interesse. le tematiche riguardanti il cyberbullismo e cookies che sono molto importanti e attuali. Inoltre ho trovato interessante la correlazione tra ambiente e tecnologia, sfruttate per la produzione di energie necessarie per l'attività dell'uomo. Da tutti gli argomenti trattati, quello che mi ha coinvolto di più è stato quello del cyberbullying, perché alla nostra età i social sono una parte molto importante della nostra quotidianità, però bisogna anche...